Fedez, comunisti col Rolex colleziona 18 dischi di platino. In pochissimi anni ne ha fatta di strada, e ne ha i comedi che festeggiare, nonostante sia quotidianamente bersagliato da milioni di critiche, Fedez ha messo a segno una scalata eccezionale, nelle classifiche musicali ed anche socialmente, arrivando a guadagnare milioni di euro tra dischi e sponsorizzazioni. Ed in queste ore è arrivata l'ennesima conferma del suo successo inarrestabile, il rapper più famoso dello stivale ha festeggiato il diciottesimo disco di Platino per il progetto comunistico il Rolex, in collaborazione con Ilunga il Axe, lo zio più famoso di sempre. Basti pensare che soltanto l'ultimo singolo estratto dal loro progetto discografico, è riuscito a raggiungere ben 4 dischi di platino. Siamo arrivati al diciottesimo disco di platino, non so davvero come ringraziarvi. Ha scritto Elungax dal suo profilo Instagram è un traguardo incredibile soprattutto pensando a tutto quello che abbiamo passato assieme. Voglio includervi tutti in questo successo perché siamo una famiglia ormai. Siamo ancora qui, dopo lodio, lessere ignorati e lamore per la musica che non ci lascerà mai. Maria Salvador, vorrei ma non posto e senza pagare, restati di fila passate assieme. Il rapper prosegue grazie a tutti quelli che ci hanno creduto, per non essersi mai piegati alle voci che dicevano che questa era solo roba per Babbei, grazie a chi ci ha dati per morti per averci dato benzina per tirare avanti e grazie a tutti quelli che pensano che questo momento passerà presto. Lo dicono da 20 anni, ha poi aggiunto. tempo di ringraziamenti social naturalmente anche per Fedez ringrazio il mio amico Alessandro detto in lunga axe per me è stato un onore poter lavorare con una vera leggenda un vero amico con cui ne abbiamo passate veramente tante mi hai aiutato più di quanto immagini amico mio e ancora Ringrazio mia madre che da cinque anni lavora insieme a me, gestisce un'azienda, dei dipendenti e gli artisti come una vera guerriera. Siamo partiti veramente dal niente, con la fame di chi si vuole prendere tutto e l'abbiamo fatto. Non te lo dico spesso, tipo una volta ogni due anni, ma lo sai che ti voglio bene. Ringrazio tutta netopia per la passione e il sudore che ci mettono ogni giorno. Ringrazio voi perché ogni volta che respiro l'aria del baratro siete lì a tendermi la mano e a dirmi arriverà il momento ma non oggi. All'inizio della sua collaborazione con i Lungax nessuno avrebbe scommesso un solo centesimo su di loro, invece non fanno altro che collazionare un record dietro l'altro, con risultati assolutamente eccezionali. E intanto continuano a ottenere ottimi risultati con il brano senza pagare, con cui hanno scalato la vetta delle classifiche nazionali e si classificano tra gli artisti più ascoltati delle prime tre settimane di agosto.